Ciao ragazzi, bentornati al mio canale come sempre ormai vi invito a dare un occhio al mio sito www.gorsardi.com dove ci stiamo espandendo con un forum nuovissimo e con persone altamente simpatiche oltre che qualificate musicalmente dove si può parlare di tutto in modo molto tranquillo molto easy senza obblighi, regole e niente, quindi dateci un occhio magari trovate uno spazio divertente dove potete scambiare idee domande dubbi chiarimenti in pace e serenamente fatto questa lunga ma doverosa premessa continuo eh, con le richieste che mi stanno arrivando di eh, approfondimenti di argomenti tecnica eccetera eccetera oggi voglio affrontare l'argomento del eh, diciamo intitoliamo non guardare la tastiera mentre si suona, o meglio, limitare eh, gli sguardi mentre suoniamo. Perché questo? Perché, eh, primo, quando si suona insieme agli altri è anche bello il contatto visivo, quindi se quattro persone suonano, si guardano, si danno segni di ok, oppure si, eh, si fanno segni per chiamare un finale, che ne so, oppure allunghiamo il solo. Si fa molto con eh, gli sguardi, ok? Quindi, eh, se invece eh, gli altri quattro facciamo finta della band, si guardano, noi stiamo lì così. Sto esagerando, però. È una cosa che vedo spesso, quindi è una cosa che è eh, bene chiarire, bene chiarire, vi do qualche consiglio perché secondo me poi eh, se fate parte di, di quei bassisti che hanno un po' questo chiamiamolo vizio di guardare dove mettono le dita, giustamente per non sbagliare nota, per, eh, per, per una sicurezza più personale, però ecco, se, se, se fate appunto eh, parte anche voi eh, di questi bassisti che hanno questo vizio, magari con qualche piccolo esercizio, e trucchetto, potete eliminarlo e poi eh, stare meglio sul palco e suonare più liberamente. E altra cosa, quando si suona musica scritta, quindi abbiamo davanti uno spartito, eh, se noi non siamo abituati a fare determinate cose indipendentemente da guardare o no la tastiera ci troviamo soprattutto per esempio eh, quando leggevo a prima vista e eh, dovevo comunque eh, avevo anch'io eh, diciamo il vizio di guardare la tastiera per, o perdevo il segno quindi andavo nel dopo suonavo cose che eh, erano un po' avanti, diciamo, oppure, eh, diciamo, o sbagliavo nota, che guarda, leggevo, eh, però non trovavo le note giuste, oppure era un casino. Quindi eh, col tempo mi sono esercitato, come tutte le cose, e ho trovato, diciamo, il giusto compromesso. Oltretutto, io suono tantissimo il basso fretless, e Fortunatamente mi sono imposto o me dal mio insegnante quando ero ragazzetto, ho iniziato a suonare basso senza tasti, mi impose fortunatamente di suonare senza guardare, di suonare un po' al diciamo a, a strumento ad arco, diciamo così, classico come un violoncello, eccetera, un contrabbasso. Quindi con le posizioni con le diteggiature e non con gli occhi. Fatta questa premessa, vado a vedere, vado a consigliarvi qualche simpatico esercizietto, eh, partendo come sempre dal semplice, eh, per limitare, quindi non per eliminare il tutto, quello ci si arriva passo, passo alla volta, ma per limitare gli sguardi sulla tastiera. Allora, eh, se voi ci fate caso, mh, un esempio mi fece proprio questo insegnante non lo ricordo come se fosse ora, eh, mi disse prova a chiudere gli occhi e a toccarti il naso, Boom. alla prima. Ora prova invece a suonare un fa con gli occhi chiusi, eh, diciamo in prima posizione, o comunque il fa sul primo tasto della corda di me, e poi quello al tredicesimo sempre della corda di me, quindi l'ottava sopra in orizzontale sbagliare, subito <ride> Dissi, come mai? E questi sono movimenti che ci vengono automatici, e io penso che sia perché siamo talmente tanto abituati a farli, comunque ci basta la coda dell'occhio per trovare il punto giusto, come se mh, toccati l'occhio sinistro con l'occhio chiusi oppure sono girato così ho, diciamo la coda dell'occhio che non è che sto a seguire tutto il movimento della mano Da dove parte fino a dove arriva Ok? Né per questo, né per il naso Posso, al limite, con la cora dell'occhio aiutarmi Questo succede anche nel basso Io posso, ad esempio, suonare due note Nel range basso Quindi facciamo Fa-Sol E Fa-Sol, come detto prima, sulla stessa corda Sopra quindi, primo, terzo tasto, tredicesimo e quindicesimo tasto. Eh, quello che vedo eh, molto, molto, molto spesso è, fa è quello che vedo fare è questo: invece, si può fare così. Guardate. Ho già limitato questo e io, eh, avendo gli occhi solo in questa porzione del manico, eh, ho anche molta più facoltà di guardare altrove, ad esempio nei momenti in cui suono qui posso guardare altrove, sono esempi, però si limita eh, l'attenzione de degli occhi su sulla tastiera. Cosa ho fatto? Invece di guardare tutto il movimento, tutto il percorso diciamo della mano, Guardo solo il punto di arrivo, quindi dove devo arrivare, quindi il mio obiettivo tredicesimo 15 quindicesimo tasto. Uno sguardo. Proviamo a fare un altro esercizio una nota sola senza guardare e farla ottava basso ottava eh, alta e salendo in modo cromatico Ok? quindi fa fa fa diesis fa diesis sol sol lentamente <sussurra> Sto guardando la tastiera, però le note diciamo che l'ho eh, prese eh, tutte, quindi si può lavorare su una alla volta, ad esempio fa e fa all'ottava sopra. Si può iniziare guardando solo l'arrivo, come dicevo prima, invece di fare questo, lentamente sarebbe... Faccio questo Fino a Cercare di Tenere gli occhi chiusi Quindi il cervello si abitua Come sempre eh, si può inventare eh, un miliardo di esercizi Io ho fatto l'ottava, si può fare anche la quinta all'ottava superiore Per esempio fa e do Riparto guardando solo l'arrivo Per poi non guardare più niente tanto si sbaglia ma si riprende e si continua e farli anche cromaticamente vedete più o meno le prendo ma non perché io sono bravo o perché abbia delle doti eccetera semplicemente che sono stato tante ore sul basso tante tante tante tante tante tante tante il mio cervello eh, funziona un po', diciamo, per conto suo, come quando respiriamo. Non stiamo a pensare, ok, ora respiro. Ok, ora respiro. Altrimenti non <ride> si farebbe altro nella vita. Un po', un esempio, non so se calza bene, però, eh, per dire che piano piano c'è bello poi, come i muscoli, come tutto collegato insieme, eh, lavora poi, indipendentemente, eh, diciamo, da quello che stiamo facendo, nel senso che trova il suo automatismo e non c'è più bisogno, o almeno c'è bisogno o meno, di guardare quello che si fa. Quindi eh, gli altri esercizi possono essere, appunto, quinte, terze, quello che vi pare, eh, piano piano chiudendo sempre di più gli occhi, divertendomi, uscendo magari eh, cercando di raggiungere qualche obiettivo che ne so, cercate di eh, fare sempre le cose con un divertimento. Nel senso, anche quando si fa esercizi un po' noiosi, cercate di metterci qualcosa di vostro per renderli un pochino più simpatici, un pochino più divertenti. Un altro L'ultimo, anche perché so un po come sempre mi allungo troppo. Un altro esercizio carino è quello di fare le parte oppure una sequenza di intervalli oppure una scala frammenti. Per esempio, eh, Sol maggiore. Faccio questo: Sol la Si. trasto del Mi e secondo casto del La poi La Si Do La Si Do Si Do Re Si Do Re Do Re Mi, do, re, mi. Eh, fino a farlo a occhi chiusi. Questo vi aiuta anche, eh, oltre a tutto il discorso che abbiamo fatto finora, anche a, a, a sviluppare l'orecchio, che ora io sono su un basso con i tasti, ma già vi aiuta a sentire l'errore, quindi se siete semitono, diciamo, un tasto eh, eh, sbagliato, un tasto sbagliato, una nota sbagliata. Ancora di più quando poi eh, vedremo questi esercizi sul fretless, sentirete, eh, svilupperete anche meglio il discorso intonazione, eh, perché più si sente le stonature e più piano piano si, si correggono, quindi tutto un insieme di di cose che fanno sì che un esercizio ne comprenda, comprenda tanti argomenti insieme quindi ottimizzare eh, quello che dicevamo qualche lezione fa ottimizzare lo studio in modo da inventarsi degli esercizi che ricoprono più argomenti possibili e qui si lavora quindi su fare arpeggi con diteggiature diverse su fare sul discorso intonazione di sul discorso del de non guardare la tastiera e, e via dicendo quindi è tutto, è tutto materiale utile fidatevi eh, anche se voi eh, non, non avete situazioni dove dovete leggere lo spartito ma vi sicuro che nella vita non, mh, non si può mai sapere eh, quindi non date niente per scontato e non escludete niente soprattutto quindi ragazzi come sempre trovate tutti gli esercizi che abbiamo detto nel pdf allegato qui sotto, poi se ci sono critiche benvengano, lasciatemi un commento invece del pollicino, cioè pollicino giù va benissimo, però se, se, mi, dice, se mi dite, mi dicete, <ride> stop riparti cameraman, <ride> eh, no, se eh, mi dite... Guarda, eh, sbagli questo, oppure questo potresti fare diversamente, oppure stai su con noi, eh, scrivetemelo, perché il pollicino sai, eh, poi rimane lì dicendo cosa potrei migliorare, invece se me lo dite, tanto non, non mordo nessuno, non picchio nessuno, quantomeno se ne, non mi date fastidio, non date fastidio a okay, chi voglio bene, io sono innocuo. E poi niente, vi aspetto come sempre alla prossima lezione, continuate a fare richieste e vediamoci su forum sul mio sito perché ci divertiamo e parliamo liberamente. Vi aspetto al prossimo video.